Ok Hermes ci sei? Vai Posso sentirmi con la tua tune? I'm in danger! Bella raga allora spesso vi verrà chiesto questa cosa qua oppure anche per gusto vostro vi verrà in mente la domanda ma come, come faccio a sentirmi con l'autotune perché comunque quando vai in quella direzione lì c'è chi preferisce sentirsi già in principio con l'autotune ok è una roba che mi chiedono praticamente tutti i giorni adesso andiamo a vedere come si fa così almeno risolviamo qualche mistero allora siamo sul Reaper Serve essenzialmente l'autotune live perché è quello normale ha la latenza quindi vi arriva la voce in ritardo di 1-2 secondi e può sembrare poco ma quando canti sentire la voce che arriva dopo un po' Hermes può confermare è impossibile. Autotune live non ha quel problema lì altrimenti io generalmente uso l'autotune della Waves settato qua al minimo qua al massimo. Poi come un autotune normale gli date tutte le, le caratteristiche per, perché esso su, suona al meglio comunque con, con quello che dovete fare. Impostato l'autotune a seconda del, della vostra voce, quindi la scala, la key e tutto il resto, bisogna attivarlo, bisogna sentirlo in registrazione. Perché adesso ce l'abbiamo, ma se Hermes parla, prova a parlare. Ho notato tra gli squali, sì, tra i pesci grossi. La sua voce comunque rimane normale, ok? Per farlo, basta attivare il monitoring, questo tasto qua. Ora, Hermes, se parla, ha l'AutoTune inserito. Vai, Ale. Ho nuotato tra gli squali e tra i pesci grossi. Ok? Ora. Per sentirsi, allora, il problema di quando si attiva il monitoring è che il PC fa un sacco di fatica in più perché deve far rientrare la voce con l'effettistica, ok? Probabilmente quando voi attiverete questo pulsante qua vi sentirete in ritardo lo stesso. Perché? Perché di base i programmi partono con un 512 di buffer. Cosa sarebbe? Praticamente l'informazione che eh, il microfono dà alla scheda, che la scheda dà al PC, che il PC ridà alla scheda e che la scheda riporta poi alle cuffie. Ok? In sostanza, più andate a diminuire il buffer, più vi sentirete in istantanea, ok? Però... Il problema è che il PC deve fare un sacco di fatica, quindi non tutti i computer sono supportati. La meglio sarebbe lavorare sui 64, 32, se avete un PC della madonna. Io già adesso che ho Streamlabs acceso per registrare lo schermo, devo lavorare almeno sui 128. Dovete controllare anche nella scheda, io adesso ho l'Apollo, nel settaggio, di essere sul buffer giusto e di il livello del microfono di portarlo al minimo. Se no vi sentirete comunque doppi. Hermes parla. Ho nuotato tra gli squali, sì, tre pesci grossi. Ok, fatti tutti questi passaggi qua, andrete a registrare. Ho nuotato tra gli squali, sì, tre pesci grossi. Avete l'autotune. Ora, da qui, cosa vi impedisce di mettere su magari un riverbero, un delay, un po' di compressione, per sentire il lavoro finito? Già all'inizio io ho attivato adesso riverbero, delay, se andiamo a registrare. ho nuotato tra gli spalle di tre pesci. Cross. Ok, l'ho messo agli estremi per farvi sentire. Si sente anche riverbero e delay, una roba che nella trap può far comodo. Allora il discorso è questo qua. Ok, sì, ma poi se devo mandarlo a un fonico in esterna, mixare. Come faccio che ho già la voce tutta processata? Non è così. Voi con il, con il monitoring praticamente sentite tutti gli effetti in catena. Però la registrazione vi resta pura, ok? Vi resta cruda. Se io spengo tutto qua... Ho nuotato tra gli squali, sì, tra i pesci grossi. Sento la voce di Hermes così come lui l'ha registrata. Ok? Questo qui vi aiuta solamente in fase di registrazione. Poi accesi o spenti vi fanno la differenza, non è che la traccia viene registrata con tutta l'effettistica. Ok? Se avete dubbi mi trovate su Instagram al Brucalifo Studio e basta. Bella, al prossimo video!